Sono rientrata nella mia nuova stanza, cioè la stanza che avevo creato con quel nome, con un modello molto popolare, e, e voglio mostrarvi due caratteristiche che sono abbastanza nuove, nel senso che non c'erano nel 2020. Se io ora premo la barra spaziatrice, compariranno eh, queste icone con l'omino appoggiato sul cerchio. Queste si chiamano spawn o meglio, Spawn Points. Sono punti dove io posso teletrasportarmi molto velocemente. Compaiono solo se tengo premuta la barra spaziatrice. Allora punto il cursore su uno di questi punti e clicco. Eh, questa, questa posizione non corrisponde alla seduta di alcuni mondi virtuali come Second Life e Open Sim, però danno l'impressione che le persone siano come dire accomodate su questi sedili questo non mi impedisce di muovermi nel senso che se io uso le frecce posso tranquillamente spostarmi eh, oltre a questi spawn points ci sono altre caratteristiche nuove che però pur eh, cliccando la barra spaziatrice come faccio adesso non si notano in realtà questa, eh, questo schermo qua è un frame, ovvero una cornice dove io posso sistemare eh, un'immagine o un oggetto piatto comunque che io volessi sistemare. E vado a dimostrarvelo. Quindi io apro una cartella e sposto un'immagine trascinandola nella stanza. Ecco. Una cosa da non fare è cercare di eh, portare eh, questo disegno mh, trascinandolo in maniera così. Ecco, Vedete che nel momento in cui io premo il tasto sinistro sul disegno, compare eh, quella specie di scatola azzurrina a destra che mi informa che quello è un frame, che quindi... Eh, io posso prendere questo disegno e portarlo là ora cosa succede se io lo porto manualmente da questo punto allora posso sto tenendo premuto il tasto sinistro del mouse ho agganciato il disegno a questo punto muovendomi con la freccetta mi sposto qua davanti al frame ecco se faccio così posso fare un, un, una bella confusione questo non è il modo di eh, sistemare perché eh, inevitabilmente il disegno si inclina in questo modo. Quindi io mollo il disegno, mi sposto e notare che il disegno non è assolutamente dove noi pensavamo che fosse. Ecco, la manipolazione dei disegni, delle, degli oggetti piatti in, in Mozilla Hubs è veramente difficile, perché io adesso devo correggere questa inclinazione verticale e, e l'inclinazione orizzontale di fatto non c'è un comando per correggere l'inclinazione non c'è un comando di rotazione perché se io vado sopra e clicco la barra spaziatrice questo non è un comando di rotazione semplicemente capovolge il disegno quindi ehm, suggerisco di, di non cercare di manipolare gli oggetti ma prima di posizionarsi io quindi questo lo, lo cancello o potrei fare anche un, un clone ecco perché il clone mi si è spostato qua davanti al frame allora questo lo cancello il clone si, si, si praticamente si crea davanti a me No, quindi io adesso faccio così ingrandisco un po' perché il frame è molto grande quindi ingrandisco un po' questo mio oggetto ma sono perfettamente davanti ora quello che devo fare è Entra far entrare l'oggetto in quella gabbia azzurrina che abbiamo visto quindi catturo l'oggetto uso la freccia e mi sposto in avanti ecco in nel momento in cui l'oggetto è entrato nell'area azzurra si è automaticamente spostato all'interno del frame adesso vi faccio vedere che così è è veramente così è entrato nel frame in questo modo l'ho assicurato e ovviamente eh, essendo questo frame rettangolare eh, non sta molto bene <ride> non sta molto bene con con l'oggetto avrei dovuto prendere un, un oggetto 16x9 quindi questo va benissimo per esempio per un video youtube no, però ehm, però effettivamente sono riuscito a mostrare a cosa serve questo frame. Oramai eh, gran parte dei modelli eh, disponibili su Mozilla Hubs hanno tutta una serie di cornici, eh, utilissime cornici, che ci permettono, permettono meglio ai nostri allievi, di preparare delle gallerie di immagini o gallerie di video. Quindi è diventato molto più facile assemblare e manipolare oggetti all'interno di Mozilla Hubs.